Guarda, io già sto vedendo le orde di colleghi che protesteranno su, su questo tema e che diranno, allora tu sei per i counselor filosofici, eccetera. Però um, uno... Eh, sono d'accordo. Um, non so se lo psicologo non abbia eh, certe competenze, però sono d'accordo su una distinzione tra l'aspetto più clinico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 e lui riportava questa cosa, vado un pochino a, me a memoria, dove uh, un giudice aveva dato ragione a un gruppo di counselor uh, filosofici, che credo guidati da lui, o comunque in qualche modo lui c'entrava in qualche modo, e, um, che erano stati invece, uh, non so se portati in giudizio è il termine corretto, però capiamoci, da degli psicologi,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 Io sono come tutti gli altri, quindi cerca ciò so che ti è più affine. Mamma mia Fabio, guarda, questo video già te lo dico, verrà preso come manifesto dai counselor filosofici per dire... Ma Però guarda, è giusto. Cioè, io, io, so. io...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 e io leggero come? Non finisci poi dimmi perché secondo te ah e... te lo dico ecco, subito, secondo me